Perché il linguaggio della musica è universale? Perché non è necessario tradurre ciò che il compositore ha deciso di trasmettere ai suoi ascoltatori. La musica è uguale in tutte le nazioni, dà dei messaggi, dà delle sensazioni che vengono recepite dagli ascoltatori.